Adesso intervisteremo il signor Boschetti, il rappresentante della Technoscientific che ha fatto da sponsor al nostro evento di oggi. Salve. Salve. Come mai avete deciso di sponsorizzare questo evento? Riteniamo allora, sicuramente che gli aspetti truccati nel, durante l'evento sono importantissimi per quanto riguarda gli utilizzatori e per far capire sempre di più l'importanza che hanno questo tipo di, diciamo, di strumenti, come le cappe o comunque che hanno gli arredi, le cappe all'interno di un laboratorio e effettivamente gli argomenti sono stati centrati e ben, ben raccontati e ben descritti da parte dei, dei relatori. Quindi ha trovato comunque i corsi a cui ha partecipato difficili o facili da seguire? No, sono stati centrati, facili per la nostra esperienza che abbiamo nel settore, <ride> ma credo che anche per chi approccia al laboratorio per, la per la prima esperienza siano comunque molto, molto intuitivi. Eh, scendere nelle in norme poi è sicuramente molto difficile, ma no? perché sono tematiche molto complesse da viscerare. No? Diciamo che i docenti li hanno resi abbastanza fruibili per, la, per tutti i partecipanti o comunque per chi approccia la materia come prima volta. Okay. E è rimasto soddisfatto anche dell'organizzazione, della location? Ha ah, qualche suggerimento, magari qualcosa che ha preferito in maniera diversa? Mm, forse un suggerimento potrebbe essere un mettere diciamo, molto difficile da realizzare ma no? mettere in materiale dispositivo concreto, quindi... mettere un po' in croce noi come di non dico montare una cappa <ride> ma magari ecco diciamo far toccare con mano per per un utilizzatore che essere un'idea quella di magari realizzarlo in una location che sia magari come un laboratorio vero e proprio dove mettere, dire, gli utilizzatori eh, in un caso concreto, però la location è perfetta per cioè, dire di orientazione, di spazi e quant'altro. Comunque nel complesso l'esperienza della è un, un molto, per noi tecnoscientifica ampiamente positiva e da ripetere. Perfetto, grazie.